è un servizio per la ricerca bibliografica tra le collezioni possedute da Unito sia cartacee che online Inserendo anche solo un termine chiave nel box di ricerca singolo la lista dei risultati potrà restituire le descrizioni dei documenti cartacei come i libri disponibili nelle biblioteche e i documenti elettronici quali per esempio gli articoli, gli ebook o le immagini Funziona come se fosse il motore di ricerca di ciò che l'Università di Torino possiede nella home page troviamo in alto una sezione con i collegamenti esterni al catalogo Unito, alla lista delle banche dati sottoscritte da Unito, al servizio Trova utile a sapere se siamo abbonati a una rivista online o a un ebook e infine il collegamento a questo tutorial. Più a destra ci sono i bottoni delle funzioni che aiutano a gestire la ricerca e la sua personalizzazione, lo spazio personale e l'accesso all'autenticazione. Sotto c'è il box per la ricerca dove inserire i termini. Sempre nel box, a destra, c'è un menu a tendina che propone tre target diversi in cui fare la ricerca. Uno è tutte le collezioni, gli altri due sono catalogo delle biblioteche, e articoli e risorse online, cioè rispettivamente libri, riviste e riviste cartacee e articoli e pubblicazioni elettroniche. Tutte le collezioni, naturalmente, comprende tutti e due i tipi di documenti. Sul lato destro della pagina, invece, è disponibile una live chat in cui si può chiedere assistenza a un bibliotecario. Quando il simbolo è verde, il bibliotecario è online. Quando è rosso, no, e la chat diventa una mail. Facciamo una ricerca ricordandoci che l'editoria accademica predilige le pubblicazioni in inglese. Partiamo con la ricerca di un argomento e mentre digitiamo le prime lettere tutto ci suggerisce una serie di termini come possibili ricerche. Scegliamo quello che ci interessa, lo clicchiamo e la ricerca parte automaticamente. La lista dei risultati che otteniamo mostra le due tipologie di documenti che possiamo trovare. Le distinguiamo per l'icona che le rappresenta e per la descrizione stessa che fa tutto. Uno è definito articolo e ha per icona dei fogli. L'altro è definito libro e l'icona che lo descrive è la copertina del documento. Poi abbiamo le informazioni bibliografiche vere e proprie. Il titolo del documento, gli autori, i dati sull'edizione, nel caso dell'articolo l'informazione che si tratta di una pubblicazione revisionata da pari o peer reviewed, e infine un link per l'articolo il link verde abbonamento unito indica che si tratta appunto di un documento online a cui unito è abbonata il link è diretto al menu dei servizi trova che ci dirà tramite quale editore o piattaforma possiamo leggere il full text nel caso del libro il link arancione lo trovi qui invia a una scheda di dettaglio con l'indicazione della biblioteca che possiede il documento. Tutto offre una scheda dettagliata che contiene le informazioni e la descrizione complete di ciascun documento disponibile nella lista dei risultati ottenuti e numerose funzioni utili alla ricerca e alla gestione dei dati bibliografici. Facciamo una ricerca e clicchiamo sul titolo di un oggetto nella lista dei risultati restituiti. Scegliamo l'articolo online e si apre una scheda con molte informazioni e funzioni. A sinistra c'è un menu verticale che indica i titoli delle sezioni in cui è suddivisa la scheda. In cima troviamo l'area principale con la descrizione sintetica del documento e l'informazione che è un abbonamento sottoscritto da un ito, che costituisce anche il link al full text. Poi troviamo una serie di icone disposte in orizzontale che consistono in funzioni utili all'esportazione dei dati bibliografici in vari formati. Questi dati si possono importare negli elaborati scritti, la tesi per esempio, così da facilitare la creazione delle note e delle bibliografie subito sotto abbiamo l'area dettagli che riporta in maniera integrale tutte le informazioni che servono a descrivere il documento che abbiamo selezionato tra queste tutto fornisce anche l'abstract dell'articolo vuol dire che il documento è stato catalogato, descritto con l'inclusione dell'abstract e quindi tutto può cercare le parole che abbiamo inserito nel box di ricerca all'inizio anche in quella porzione di testo e infatti vediamo che sono evidenziate in giallo ricordiamo però che l'abstract presente nella descrizione non è una regola fissa la sezione successiva è definita risorsa online poiché si tratta di un oggetto elettronico appunto e di nuovo abbiamo il collegamento al menu dei servizi di trova che ci informa sulla disponibilità del full text tramite un determinato editore o piattaforma. L'ultima area è Citazioni, che consiste in collegamenti a schede che mostrano quali fonti il documento cita o quali fonti citano il documento stesso. Infine, nella colonna di destra, tutto ci suggerisce delle pubblicazioni correlate al documento che stiamo visionando e che potrebbero interessarci. Come potete vedere, tutte le scritte in azzurro, quali i nomi degli autori o gli argomenti trattati dall'articolo, sono dei link e rilanciano una ricerca che abbia come termini chiave esattamente quelli che state cliccando. Torniamo alla nostra lista dei risultati chiudendo la scheda col bottone qui a sinistra. Ora esaminiamo la scheda di un documento cartaceo. La struttura della scheda è la stessa del documento elettronico. C'è l'area principale con la descrizione sintetica e subito sotto il link al catalogo unito. L'area dedicata all'esportazione dei dati bibliografici e l'area con i dettagli sulla copia disponibile. Poi c'è una nuova area, Link, che mostra un collegamento esterno a Google Books, dove è possibile verificare l'eventuale disponibilità del testo completo o di porzioni del documento. Al fondo invece troviamo l'ultima area, Localizzazioni, che ci anticipa in quale biblioteca troviamo il documento scelto. Per verificarne l'effettiva disponibilità è sufficiente cliccare su collocazione e si aprirà la pagina del catalogo unito che ci dice in quale o in quali biblioteche è disponibile il documento e se la copia è al momento disponibile. Torniamo alla lista dei risultati da cui siamo partiti e osserviamo la scheda sintetica dei risultati. Vediamo che ci sono molte icone su ogni record o descrizione dei documenti. Per esempio, per quelli elettronici ci sono proposte delle icone arancioni con frecce che vanno verso l'esterno o verso l'interno. Le prime indicano il collegamento alla lista di fonti che cita nel documento descritto, mentre quella che mostra la freccia che va verso il basso, cioè l'interno, indica il collegamento alle fonti citate nel documento stesso. In comune, sia il record del documento cartaceo che di quello elettronico hanno l'icona delle virgolette che rappresenta la possibilità di usare la descrizione di quel record come citazione per un proprio elaborato. Infatti, se la clicchiamo, il record si arricchisce di quelle icone che prima vedevamo nella scheda completa e della proposta di citazione in alcuni degli stili più utilizzati. Vediamo anche l'icona della mail, che vuol dire che possiamo inviarci via mail le informazioni su quel documento. E infine c'è l'icona della puntina, che indica la possibilità di salvare quel record nello spazio personale. lo spazio personale è un ambiente in cui possiamo salvare e organizzare le nostre ricerche cioè sia i dati che descrivono i documenti che ci interessano vale a dire i record sia le strategie di ricerca per usarlo è necessario andare in alto a destra su autenticati e fare login con le credenziali unito una volta loggati apriamo il menu dello spazio personale cliccando su impostazioni possiamo editare i nostri riferimenti e aggiornarli una volta che nella lista dei risultati troviamo un record che ci interessa Cerchiamo a destra della descrizione l'icona della puntina da disegno e la clicchiamo. La stessa puntina usata per salvare il record la troviamo in alto a destra dove ci siamo loggati. Se la clicchiamo andiamo all'interno del nostro spazio personale. Qui possiamo verificare se effettivamente il record è stato salvato nel nostro scaffale virtuale ed ecco che lo troviamo in cima selezionato come per le descrizioni nella lista risultati troviamo tutte le funzioni che abbiamo già visto come la possibilità di esportare la citazione o di verificare la disponibilità del testo completo attraverso il link trova in aggiunta abbiamo la possibilità di descrivere l'oggetto con nostre etichette nel caso si voglia raggruppare più documenti sotto un unico tag personalizzato etichette che sono raggruppate in una colonna a destra con il numero di oggetti che ciascuna di esse descrive dal nostro spazio personale torniamo alla ricerca cliccando sulla lente di ingrandimento in alto a destra e ritroviamo la lista di risultati ottenuta con le keyword inserite nel box di ricerca diciamo che questa coppia di termini ci ha dato una lista di risultati molto utili che però non vogliamo scorrere e visionare subito tutto offre la possibilità di salvare quella che si chiama strategia di ricerca quindi, per essere sicuri di poter riprodurre a casa la stessa lista di risultati ottenuta con i termini che abbiamo scelto, rimanendo sempre logati, clicchiamo su Salva la strategia di ricerca. Tutto ci chiede anche se vogliamo ricevere un alert ogni volta che questa ricerca subisce aggiornamenti per via di record che si aggiungono. E da qui in poi la ricerca è disponibile nel nostro spazio personale. L'altra opzione che lo spazio personale ci offre è la cronologia delle ricerche eseguite, che però è popolata solo dalle ricerche eseguite nella stessa sessione che stiamo facendo in quel momento. Tutto è un servizio per la ricerca bibliografica con un database molto grande. Questo significa che se facciamo ricerche generiche, quindi con termini chiave da significato ampio, la lista dei risultati sarà molto lunga e quindi di difficile consultazione. Perciò è necessario adottare quelle che tutto stesso definisce delle strategie di ricerca. Per esempio, oltre a scegliere con accuratezza le keyword, possiamo ricorrere a filtri che il servizio mette a disposizione per raffinare la ricerca dei risultati. Facciamo una prova e vediamo che con la ricerca Green Economy otteniamo più di 800.000 risultati. Se vogliamo ridurre la lista possiamo usare i filtri nella colonna di destra per esempio, magari selezionando solo le riviste peer reviewed. Clicchiamo su Applica Filtri qui in basso a destra e i risultati diminuiscono fino a 214.000 circa. Poi possiamo filtrare per data di pubblicazione. E clicchiamo sul bottone Affina ora tutto ci mostra meno di 150.000 risultati la lista si è considerevolmente ridotta ma potremmo restringerla ancora continuando a esplorare tra i filtri disponibili l'autore e il titolo della rivista sono altri filtri che potremo applicare per ora ci accontentiamo di quello che abbiamo ottenuto e decidiamo di salvare la strategia di ricerca che abbiamo applicato altrimenti chiusa questa sessione perderemo tutto quello che abbiamo fatto quindi facciamo login in alto a destra E una volta autenticati facciamo clic su salva strategia di ricerca vediamo che vicino alla funzione salva la strategia di ricerca Abbiamo un altro bottone, personalizza. Lo clicchiamo e si apre una finestra pop-up che ci propone una lista di discipline. Se le selezioniamo facendo un clic sul quadratino che le accompagna e poi clicchiamo sul bottone in basso a destra personalizza, la lista dei risultati che otterremo da questo momento in poi porterà in cima i risultati più pertinenti alle discipline da noi selezionate, senza però modificare il numero dei risultati rispondenti alla nostra ricerca. Se facciamo questa operazione da logati, la selezione delle discipline la personalizzazione dei risultati saranno memorizzati. Vuol dire che ogni volta che ci logheremo attivando la personalizzazione e che faremo una ricerca, i risultati avranno un ordinamento pertinente alle nostre preferenze. Se poi la ricerca a cui poniamo la nostra personalizzazione e i filtri la salviamo come strategia di ricerca, questa sarà conservata nel nostro spazio personale da cui potremo rilanciarla ogni volta che ci collegheremo esattamente con quei parametri. permette con pochi clic di esportare i dati bibliografici per fare citazioni e comporre bibliografie. Facciamo un esempio, scegliamo un articolo, vogliamo citarlo nella nostra tesi e quindi dovremo riportare riferimenti bibliografici. Se all'interno del record di tutto clicchiamo sul bottone con le virgolette, ci vengono proposti gli stili citazionali più utilizzati come MLA e APA e se ne selezioniamo uno la citazione si modifica secondo lo stile scelto poi clicchiamo su copia la citazione nella clipboard andiamo al documento che stiamo scrivendo e ci basta incollare quanto appena copiato col tasto destro del mouse infine per riportare i dati nella nostra bibliografia Oltre alla citazione, tutto ci ripropone i bottoni per l'export dei dati. Possiamo scegliere l'esportazione in formato RIS. Clicchiamo, selezioniamo il tipo di codifica UTF-8 e clicchiamo su Scarica. A quel punto, nella cartella download, troveremo il file di testo con tutti i dati bibliografici che descrivono il documento che abbiamo citato quando abbiamo finito nella scheda da cui abbiamo preso i riferimenti clicchiamo sulla X nell'angolo in alto a destra e il record torna al formato della lista dei risultati